EuroBasket 2017 Super Anga spinge L'Ungheria al primo successo europeo. L'Ungheria fa sua la gara contro la Repubblica Ceca del gruppo C di EuroBasket 2017 e fa registrare così la prima vittoria in questo europeo. Prestazione monstre di Adam Anga, autore in totale di 31 punti, 8 rimbalzi catturati e 8 assist. I cechi, nonostante le buone prove di Auda e Satoransky, rimangono per tutta la partita sotto nel punteggio senza mai riuscire a rientrare e subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Spagna. Tra le file degli ungheresi degna di nota anche la prestazione di Vojvoda, autore di 18 punti. Ikovic Schiera, Kovacs, playmaker con Allenala Forte e Keller Centro. Sul perimetro agiscono Voivoda e Anga. Il coach Eco Ginsburg risponde con Satoranski, in regia. Invece i crits esterni. Completano il quintetto titolare Ruban e Peterka. Solo l'Ungheria in campo in apertura di match. Poi Vodina e Angare fertono i primi 7 punti. La prima e unica replica è di Ruben Maal e compagni infilano ancora un pesante 6-0 e si portano immediatamente sul più 11. Per i cechi l'unico a trovare più volte la via del canestro è Auda e gli uomini di Rivovic si tengono saldamente avanti grazie ai punti di Perle Keller. A due minuti dal primo riposo arriva il primo break cecco, Satoranski e Palizza segnano sei punti consecutivi e, con l'uno su 2 di Anga in lunetta, a fine primo quarto il risultato è di 23-16. Ritmi alti e match equilibrato ad inizio seconda frazione di gioco, Krauzzi che Anga segnano, replicano immediatamente Palizza e Sirina. Fino a metà quarto ogni possesso di entrambe le squadre si conclude con un canestro e le distanze restano invariate, Allen da una parte e Sbrdlick dallaltra aggiungono punti al proprio score. Passando i minuti iniziano a farsi sentire le prime fatiche. L'Ungheria gestisce meglio le energie e colpisce dall'arco con Anga e Voivoda, Ruban e Satoranski cercano una reazione ma a fine primo tempo i cechi sono sotto di 11 punti, 44-33. Ancora ritmo alto e molti punti dopo l'intervallo lungo, Keller e Voivoda spingono avanti l'Ungheria ma Uda. Satoransky e Palizza replicano colpo su colpo e tengono i cechi sotto i 10 punti di scarto. Intorno a metà periodo la Repubblica Ceca prova a rifarsi sotto con i punti di rubane Palizza-Manga e compagni sono ben attenti a respingere ogni assalto. La gara rimane molto combattuta fino all'ultimo secondo, entrambe le squadre si alternano a canestro e lo scarto rimane pressoché identico prima dell'ultimo riposo, 66-58. L'ultimo tentativo di assalto dei ragazzi di Ginsburg arriva ad inizio quarto periodo, Satoransky prende per mano i compagni e segna 5 dei 7 punti dei cecchi. Poi voda e Perl tengono alta la concentrazione dei compagni e rispondono ai canestri avversari, Anga segna ancora e ridà e suoi il vantaggio in doppia cifra. L'ultimo sforzo di Satoranski e Ruban serve a poco, negli ultimi due minuti l'Ungheria alza l'intensità difensiva e segna ad ogni possesso, il match si conclude con il risultato di 85-73.